Grazie ad Andrea Celesti, tra poco informazione fiscale con Rosi D'Elia, subito dopo i Cure, Just Like Heaven. Appuntamento con informazione fiscale a questo punto alle 9.52, sapete che questo è un appuntamento che torna ogni giovedì eh, con Rosi D'Elia. Buongiorno Rosi. Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta Vicky. Benvenuta. Oggi parliamo di giovani. Eh sì, eh sì, oggi partiamo dai giovani e dalle possibili novità in arrivo con la legge di bilancio eh, si è parlato molto eh, della possibile abolizione della carta 18 app che è questa carta di 500 euro riconosciuta ai neo diciottenni per eh, acquisti culturali eh, è arrivata una rassicurazione dalla parte del ministro San Giuliano e della premier Meloni eh, sul fatto che sarà confermata, eh, resterà ancora anche per il, per il prossimo anno, ma potrebbero uh -huh. arrivare delle, delle novità, insomma. Eh, ricordiamo che la misura è nel suo primo anno di vita eh, strutturale, potremmo dire, cioè dall'anno scorso è stata confermata come misura che non ha bisogno di stanziamenti annuali e via libera annuali, cioè è una uh -huh. misura che fa parte del, del nostro sistema. La novità che è che in realtà, però... realtà Rosi esiste dal 2016, dico bene? Sì, esatto, mm. esiste dal 2016 con un impiego di risorse di circa un, un miliardo in questi anni, mm -hmm. però di anno in anno è stata confermata con le diverse sì. leggi di bilancio, sì. con misure sì. ad hoc, insomma. Invece dall'anno mm -hmm. scorso eh, è stato deciso che insomma, non c'era più bisogno di, di confermarla di volta in volta. Uh -huh. eh, dopo questo primo anno di vita eh, diciamo ehm, con questa conferma definitiva potremmo dire arriva una possibile eh, novità che è quella dell'introduzione eh, della soglia ISEE, ricordiamo l'ISEE è l'indicatore ehm, della situazione economica familiare quindi quell'indicatore che scatta una fotografia delle condizioni economiche delle eh, famiglie non si sa ancora quale potrebbe essere questa, questa soglia, ma sicuramente questa modifica cambierebbe un po' l'assetto del, del bonus cultura, come viene anche definito, sì, dal sì. momento che mh, si passa da una misura universale, quindi riconosciuta a tutti e tutte, ad una misura eh, selettiva cambia la natura, da un lato quindi ehm, è stato uno strumento per favorire anche un'autonomia d'acquisto eh, dei ragazzi e delle ragazze e diventa, diventerebbe con questa modifica più che altro una misura di sostegno alle famiglie, certo. perché l'ISE è un indicatore eh, familiare. Si discute quindi se sia giusto eh, o meno eh, garantirla solo alle famiglie meno abbienti o a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi. Su questo mm -hmm. abbiamo lanciato anche un sondaggio sulle pagine di informazione fiscale. Per e cosa ne che cosa, cosa ne pensano i vostri, i vostri lettori, Rosi? Eh, stiamo, stiamo raccogliendo proprio ah. in questi giorni le opinioni, quindi io mm -hmm. invito anche chi ci, chi ci sta ascoltando a dare la, eh, la sua opinione per eh, capire un po'. Eh, L'andamento, insomma, le posizioni certo. eh, su questa introduzione di una soglia idee o sulla necessità di conservare la misura così come è stata ehm, impiantata fino adesso. Ecco. Legge di bilancio eh, da Bruxelles scrivono ci sono misure che non sono in linea con le raccomandazioni specifiche per l'Italia sulla lotta all'evasione fiscale. Si tratta della disposizione che innalza eh, il tetto per le trans transazioni in contanti da 2 a 5 mila eh, della misura equivalente a un condono di cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro relativi al 2000-2015 del limite a 60 euro per rifiutare pagamenti post- senza sanzioni e, e il rinnovo con criteri di età più severi da 2023 dei regimi di pensionamento anticipato scaduti a fine 2022. Qualche ombra all'orizzonte c'è, eh, Rosi? Eh sì, eh, potrebbero arrivare infatti anche altre novità sulla, eh, sulla legge di bilancio perché eh, è arrivato ieri il parere UE eh, che ricordiamo è una tappa fissa dell'iter che porta poi all'approvazione della, della manovra e serve per verificare la conformità delle misure in arrivo alle raccomandazioni europee. Accanto a una eh, promozione eh, diciamo dell'impianto generale della manovra eh, sono state bocciate potremmo dire, delle misure eh, specifiche che sono quelle che, eh, che citavi e che sono però anche misure eh, chiave per il governo, che il governo ha portato avanti eh, come proprio idea politica, di politica economica eh, fin dai primi giorni di attività potremmo dire. Quindi eh, sono osservate speciali le misure che citavi prima e delle novità sicuramente potrebbero arrivare ad esempio per quanto riguarda... Ehm, il, i pagamenti con POS uh, ricordiamo che attualmente sì. il disegno di legge di bilancio fissa a 60 euro uh, il limite uh, oltre il quale il, il, il commerciante il professionista uh, deve necessariamente accettare la, uh, il, il pagamento tracciabile quindi con carta uh, sì. o con Bancomat uh, e a questo limite è fissata anche l'applicazione delle, delle relative sanzioni Dopo questo diciamo, parere negativo in merito alla misura da parte della, della Commissione UE, eh, il limite potrebbe scendere a 30 euro, che è una cifra in realtà indicata nelle prime bozze del disegno di legge di bilancio, quindi potremmo tornare all'idea di eh, 30 e non 60 euro per... Sì l'obbligo di accettare pagamenti con post questa è soltanto mm. una delle novità però diciamo si parte dalle indicazioni UE adesso i lavori sono nel pieno e in questi 15 certo. giorni dovrà essere tutto quanto definito cioè entro il 31 di dicembre e chiudiamo la Commissione Europea ha messo anche l'accento sull'importanza delle misure di sostegno contro il caro energia no? da concentrare ha detto sulle famiglie più vulnerabili e sulle imprese più esposte questo è anche un altro aspetto, eh sì, un altro sì. punto. Questo è un altro punto osservato speciale, diciamo, è un'altra mm, delle mm, criticità mm. emerse anche dalle audizioni che ci sono state eh, nei giorni scorsi, è il fatto che per ora eh, il disegno di legge di bilancio prevede una copertura dei primi tre mesi dell'anno. Ma Giorgetti ha già assicurato che ehm, Giorgetti, il Ministro dell'Economia, ehm, si valuterà un po' l'andamento dei prossimi mesi per mettere in campo eventualmente poi altre misure. Ma sicuramente questo è un punto chiave della manovra e non solo, visto lo stato attuale delle cose. Bene, molto bene. Per altri approfondimenti vi ricordo informazionefiscale.it. Grazie a Rosi Delia. Adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie. Restate con noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.